Aspettiamo che entrino le ragazze. La, la, la, la, la, la. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ciao! Ma ciao! 36, 37, 38, vai, beh, sì, siete è. entrate ormai. Mm. Eh. Ciao amiche! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, come state? Tutto bene? Ciao! Che fate di bello? Ditemi! Ciao Miri, ciao a tutti, ciao Franci, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, facendo, stai facendo matematica, <ride> Brave, brave. grazie, il make-up, presto c'è il tutorial se vi piace, grazie tesoro, mi sto facendo i capelli perché devo girare ancora un altro tutorial, un'altra recensione e poi ho finito per oggi, ciao mille, avete visto il video, già ho visto, avete visto il video, vi è piaciuto? Se non lo siete andate ancora a vedere, vi prego, andatelo a vedere. Ciii, che carine che siete. Aiuto. Non riesco a leggere tutto. Troppo bello il video, grazie Luke. Meno male che ci sei sempre te, mi ricordo sempre di te. Che farai ai capelli? Non lo so, che facciamo ai capelli? Mm, vediamo. Vediamo, non lo sa nemmeno lei, non lo sappiamo, manco noi praticamente. Ciao. Ieri ti ho fatto gli auguri tesoro? Sì sei l'unica a cui ho fatto gli auguri ieri Era il tuo compleanno, mi hai scritto, e hai fatto bene a ricordarmelo Stai tagliando i capelli con la macchinetta? Grande No io no, io non mi voglio tagliare i capelli Grazie, grazie ragazzi Ciao Ginny. Ciao, ciao a tutti Oggi è il tuo compleanno tesoro fra Allora auguri Buon compleanno Stai combattendo con la tua fobia le scimici? Oh mio dio Vabbè Guardate, guarda, fate conto che l'anno scorso ad X Factor ogni puntata, tipo nella sala trucco ce ne sarà state 20 ogni puntata, quindi se hai, se hai questa fobia non saresti mai potuto venire in sala trucco con me a X Factor. Poi mi sembravi particolarmente adatto per... Sì, tantissimo. Alice, tan... se ti chiama anche te Alice, io tantissimo, io sono adattissima per le figure di mercoledì. È eh, molto, molto, molto adatta, io ne faccio tantissime proprio tanto hai il singhiozzo? no non importa che la vai a comprare devi solo immaginartela la melanzana ragazzi ah di casa trovata no proprio per niente però ieri sera con potta fino tipo alle 2 ci siamo messi a cercare casa ho trovato un sacco di annunci però tantissime sono andate via quindi no purtroppo no aiuto ti faccio sapere se mi passa, Giulie, oh, però mi raccomando, eh, cioè, devi focalizzarla bene, focalizzi bene la melanzana e focalizzi bene il preservativo, mi raccomando. Ciao, ciao, ciao, con chi vai a vivere? Eh, non ve lo posso dire, non vi posso dire con chi vado a vivere, però vi posso dire che dividerò l'appartamento con qualcuno, però non vi posso dire con chi, non ancora almeno, perché non fai Miss Italia, sì, buona, <ride> Ti ringrazio tanto tesoro, però guarda, proprio, proprio no. La mia peggiore figura di merda è stata il mio esame orale voglio dimenticarlo. Perché? Che hai fatto? L'umore un po' meglio, ma insomma, di verità oggi ero stanca morta, ero sfinita proprio. E mi sono presa due caffè in un colpo solo perché altrimenti stavo morendo. Quindi insomma, umore insomma. Figa con il ciuffo, beh, però non posso fare il video così ragazzi, stiamo, stiamo work in progress per, il, per i capelli. Grazie tesori, come fai a essere così bella e dolce, ma guarda tesori, ti ringrazio però, anche no. Ali, ma secondo te Sofia è innamorata? Eh, non ve lo posso dire, non lo so, non ve lo posso mica dire, eh. In che epoca sarei voluta vivere? Guarda, io sparando così una cifra a caso il 42, <ride> che ridere. Madonna, poi quando ho scoperto che si chiamava Alice ho detto, oh mio Dio. Ciao Ilaria, anch'io ho sempre fame, non ti preoccupare, siamo esseri normali, non ti preoccupare. Ciao Manuel, ciao. Sofia, ragazzi, Sofia Biscardi, è una youtuber carinissima. Pensa se uno ti conosce, esatto, hai ragione, entra in questa live e sente il melanzane preservativo. Sì, perché è una, è una cosa geniale, geniale. Comunque, va bene. No, ma mi state... Eh, ragazzi, non ve lo posso dire con chi vado a vivere qua a Milano. Non ve lo posso ancora dire, prometto che ve lo dirò. Però non posso ancora. È un segretino, tipo. Non ve lo posso dire. No, ma che Sofì è fidanzata con Michele. No, ragazzi ma Figuratevi, mi saluti Matt? Sì, che certo che te lo saluto. Il mio fratellone, assolutamente. Alice, come hai convinto i tuoi a frequentare la BCM? Eh, non ho convinto nessuno perché io ero maggiorenne e facevo quello che mi pareva. Tipo, <ride> no, vabbè, perché in realtà ero, i soldi erano miei da parte. perciò Oddio, non ho letto ma un maschio e una femmina? Eh, non ve lo posso dire, non ve lo posso dire. Scusatemi, eh, ah, aiuto Sofia è fidanzata con Lorenzo Pacci Boh, non lo so Non vi posso dire niente io Ma che muri è fidanzata con Michele Ma va, ma figuratevi Ragazzi Come fai a mettere i cuoricini? Basta che tocchi lo schermo così Se tocchi lo schermo arrivano tutti i cuoricini del tuo colore Guarda che bravi che sono loro Guarda che carini tutti i cuoricini Qual è il mio metodo? Che metodo? Ah, sì, sì, sì, è eh, praticamente quando c'è il singhiozzo devi pensare a una melanzana e mettergli il preservativo e ti passa il singhiozzo. Vabbè, ragazzi, ora vado che io tra poco devo ricominciare a registrare. Ci si risente stasera, facciamo un'altra live, magari verso cena o dopo cena. Ci sentiamo comunque dopo. Va bene? Intanto buon pomeriggio, studiate, fate i compiti, fate tutto e poi ci sentiamo stasera. Ciao! Ciao! Ci sentiamo stasera! Ciao amici. Ciao. Oh, non si chiude la live. Non si chiude la live. Eccola, sì. Ciao.